Ciao e bentornato. Oggi volevo fare un brevissimo video su quello che è l'isolatore e il glove box. Nell'immagine vedrai appunto l'isolatore versus glove box proprio perché spesso e volentieri c'è tanta confusione in tal senso quindi ho deciso di creare e realizzare sia un video e anche un articolo correlato dove cerco di dare delle indicazioni su quello che in genere viene definito con isolatore e quello che in genere viene definito con glove box perché e se volentieri nell'entrare in quelli che sono nel, nel, nel dettaglio, nello specifico, con, nel parlare con quelli che sono gli operatori, eh, si riscontra che spesso si eh, va a dare una nomenclatura sbagliata a uno piuttosto che all'altro o in genere viene confusa o viene sempre e spesso eh, unita come se fossero la stessa cosa. Eh, da questo punto di vista devo dirti che i costruttori stessi Usano eh, la stessa terminologia, li chiamano isolatori glove box, eh, isolatori con guanti, quindi già questo può portare fuori, e sicuramente è così. Eh, volevo concentrarmi eh, velocemente su una cosa che eh, in comune hanno i due, ed è eh, la parte dei manicotti, la parte dei chiamiamoli guanti, ma eh, intendo quelli che sono fissi, quelli che sono e fanno parte della parte frontale, sia che sia in un isolatore, sia che sia in una glove box. Perché questa è l'unica cosa che secondo me veramente hanno in comune, compreso il contenimento, ma il contenimento per quanto riguarda gli isolatori è molto più elevato rispetto a delle glove box semplici, ecco, se vogliamo definirle così da questo punto di vista. Quindi il, parlando di guanti, e di manicotto che spesso e volentieri non vengono considerati come dovrebbero, non vengono tenuti in considerazione come dovrebbero, spesso si pensa e si parla di tutto quello che ne concerne in termini di mh, controlli, verifiche, pulizia, decontaminazioni per contribuire la struttura in generale, però poi nello specifico bisognerebbe scendere eh, e vedere quelle che sono le guarnizioni ad esempio dei manicotti, di questi guanti che sono fondamentali. Gli stessi guanti nel tempo si potrebbero lacerare, si potrebbero eh, rovinare, usurare, quindi vanno sostituiti e vanno cambiati perché sono in realtà la eh, primissima barriera eh, di protezione tra l'operatore quindi le mani dell'operatore che inserisce all'interno eh, dell'isolatore o con box che sia e quello che è il contenuto all'interno che, se parliamo in termini di sterilità e quindi assoluta che ci deve essere all'interno, andrà a contaminare il prodotto. Se parliamo invece di un qualcosa che eh, può essere pericoloso e nocivo per l'operatore stesso ecco che eh, insomma, il, il rischio per l'operatore eh, può essere un qualcosa di, di importante, no? quindi la tutela dell'operatore.